per questo nuovo video oggi mi trovate in un'altra postazione la stessa stanza semplicemente l'angolo che diverso, è diversa perché c'è un pochino troppo sole di là e quindi eh, starisco allora oggi faremo un video un po' diverso dal solito nel senso che è una cosa alla quale mi sono avvicinata molto in questi ultimi mesi um, l'ho già detto in qualche video fa che non è un bel periodo della mia vita ho filmato poco però diciamo che nonostante sia stato un brutto periodo della mia vita io non ho cercato di tirarmi su, io ho cercato di andare a vedere ancora le cose più brutte che esistono al mondo <ride> e in questo caso um, mi sono ritrovata a leggere un sacco di cose sul, sulla plastica, un sacco di cose sul nostro pianeta che muore non che fossero cose che mi erano ignote, semplicemente sono andata più nel dettaglio, mi sono messa a guardare un sacco di video di gente che... Um, Fa, uh, ha cercato di rendere la sua vita zero waste se non siete familiari col termine zero waste semplicemente significa che si cerca di arrivare a zero consumo di plastica mettiamola così, cosa che è abbastanza impossibile però, eh, anche se non si, non si va zero waste, si cerca di diminuire la plastica utilizzata nella nostra vita. L'altro giorno, questo, questo video ve lo faccio perché per l'altro giorno eh, sono andata in giro, <ride> come il mio solito. Sono andata in giro e sono entrata in due negozi che sono dei eh, negozi zero waste, che so che in Italia non ci sono, ne ho già parlato con alcune ragazze che mi hanno detto... Beata, te che c'hai queste cose qua purtroppo in Italia non esistono. Cosa sono i negozi zero waste? Vi lascerò un po' di foto. Mi sposto, vi lascerò un po' di foto del negozio. Principalmente, i negozi zero waste sono dei negozi che vendono dei prodotti uh, senza alcun imballaggio plastico. Imballaggio si dice? Senza so alcun imballaggio, se no sono così male. Oh, <ride> Insomma, puoi comprare. Cereali, puoi comprare il riso, puoi comprare la pasta, puoi comprare il caffè, puoi comprare il tè, puoi comprare ogni tipo di spezia, puoi comprare... Insomma, tutto, l'olio, senape, maionese, addirittura, uh, il latte... Insomma, io, cioè, quando sono in questo negozio ho detto, wow, <ride> wow, guardate, cioè non avevo mai avuto questa concezione di quanto tanti prodotti siano... Confezionati nella plastica e non ne hanno effettivamente bisogno. Prima di tutto, questo negozio è veramente total to zero waste, quindi tu vai in questo negozio con i tuoi sacchettini, i tu le tue mason jar, i tuoi tipo borra borraccine, sì. questi cosi qua, vai con questi cosi qua e te li riempi con qualsiasi cosa tu voglia, poi li, ovviamente c'è già scritto quanto um, contiene, cioè quanto può contenere questo coso, però se non volete prenderlo pieno lo pesate quando entrate e poi loro deducono il peso del, del barattolo, ecco, del barattolo e poi vi fanno pagare solo appunto um, ciò che avete comprato nel barattolo. Quindi uh, sono rimasta molto affascinata da questi, <ride> questo negozio e, e mi sono detta, wow, Wow, questo sono stati tipo più che altri i miei commenti per la prima mezz'ora che sono stata nel negozio, ovviamente hanno tipo anche shampoo, ehm, balsami, eh, saponi, hanno anche saponi solidi, saponi liquidi, hanno tutto per la casa, cioè tutti i detersivi, ehm, hanno i dentifrici, che è un po' la cosa che mi fa più ansia onestamente. <coughs> gli spazzolini in bambù, eccetera, hanno di tutto quindi ehm, io sono qua per fare questo video per parlarvi un po' uh, di quali sono le cose che qua in Canada fanno uh, per non usare troppa plastica. Uh, io ovviamente parlerò di Canada perché so uh, e se conosco la situazione in Italia magari ne parlo, però se non la conosco magari fatemela sapere voi. Prima cosa importantissima è che qua in Canada vedrai pochissime persone con la bottiglietta di plastica d'acqua. Quasi tutti hanno questa cosa magnifica, che questo per me è in realtà un thermos. Uh, che io ho comprato tanti anni fa qua ci cioè puoi attaccare anche il coso del tè e puoi metterci il tè uh, e fai il tè se no ci metti il caffè se no ci metti l'acqua è un termos che mantiene la, la temperatura dell'acqua io me lo porto sempre ovunque ma se non me lo porto dietro solitamente uh, non mh, compro le bottigliette ho cercato veramente di ridurre al minimo la plastica quindi anche se sto crepando di sete Cerco di non comprare la bottiglietta. Mi raccomando, se avete magari una bottiglietta, cioè se avete anche una bottiglia riutilizzabile in plastica, usatela. Perché una cosa importante è di non buttare via le cose che avevate prima per passare subito al zero waste. Dovete usare le cose che avete per poi passare oltre, mettiamola così io questa ce l'ho da quando sono in Canada perché l'ho usata tantissimo come termos per il caffè um, però tipo ci sono anche stile bottiglia che potete comprarlo solo per l'acqua io in realtà lo uso per tutto nel senso che che senso ha che io abbia due cose quando ne posso avere una e ci faccio tre cose con questa cosa con questa wow che linguaggio ho forbito um, quindi ovviamente vi prego smettetelo di comprare un bottiglietto di plastica perché uno in Italia costa un casino di soldi, cioè qua la bottiglietta di plastica la gente non le compra principalmente perché l'acqua è gratis, quindi quando vai in ristorante tu l'acqua la bevi gratis, quindi la gente si sente truffata a comprare una bottiglietta di plastica. Ovviamente non dico che dovete crepare di sete, se vi capita ok, prendete quella bottiglia, ma magari cercate di utilizzarla per più giorni e non buttarla via subito e comprarne un'altra il giorno dopo. Però questa cosa veramente eh, non costano niente queste cose e vi durano una vita, vi durano veramente, io ce l'ho ormai da tre anni eh, ed è come nuovo. Quindi eh, questo è la prima, il primo consiglio barra come si comportano i canadesi qua. Un'altra cosa riguardo al termo sulla tazza portatile è che quando vai in, in cose tipo, come si chiamano? Tipo nei caffè la Starbucks, Tim Horton, vi danno solitamente un bicchiere di carta che in realtà non sarebbe proprio carta che si può riciclare perché hanno comunque il coperchio in plastica. Ma perché sto tenendo questa cosa in mano? Voi potete benissimo andare là e dire eh, voglio il mio coso nel termos e non, non vi garderanno male, state tranquilli. addirittura potete anche avere una cosa così, questa è tipo la mia tazza portatile per modo di dire, se non ho questo magari posso avere questo che semplicemente è un barattolino, uh, qua lo usano tantissimo per bere, io vi dico tre anni fa quando sono arrivata in Canada vedevo la gente bere da questi barattolini ero tipo ma che ca... adesso ho capito, <ride> quindi è uh, un barattolino semplicemente, è un semplice barattolo con un coperchio e tu se vuoi andare a prenderti il caffè uh, lo puoi... Puoi chiedere di che te lo mettano qua, uh, e ci ho messo un calzino sopra per renderlo più coccoloso, ma. <ride> e... Oh, <okay. ride> e ovviamente um, so che Starbucks fa tutti quei cosi iper fichi, nel senso con la panna montata, fino a non so cosa. Però un'altra cosa sarebbe che se state sul posto, quindi se non prendete il vostro drink con voi, cercate di, di chiedere la tazza in ceramica. Perché loro danno questo bicchiere di plastica quasi in automatico, quindi voi potete benissimo dire, guarda, sono qua, dammi la tazza in ceramica o se vai via mettimelo nel mio termos eh, o nella vostra tazzina ci hanno anche le tazzine tipo da viaggio, insomma cosa sono i filtri di caffè? allora, probabilmente tutti i filtri di caffè qua ha, siccome hanno loro le macchinette grosse eh, quelle giganti voi mettete il filtro eh, e quel filtro è fatto in carta che per carità può andare nell'umido però lo stesso, il pacchetto Sopra tutti quei filtri è fatto in plastica Quindi alla fine è altra plastica che non si può riciclare uh, Quello che io ho fatto Siccome noi usiamo comunque la macchinetta in Italia So che questa cosa non è un problema Perché usiamo uh, le mocche, Che le mocche non hanno bisogno di filtro Però se usate le capsule Le capsule inquinano un casino uh, Io quello che ho fatto è stato comprare su Amazon Un filtro uh, Un filtro che sta sempre là Cioè è, sta, è fatto tipo... Non so neanche che cacchio hai fatto, però ho un filtro che lo usi sempre per la vita eh, e lo lavi semplicemente quando hai finito di fare il caffè: lo lavi fine. Quindi, questa è una cosa che eh, molti canadesi hanno, eh, quelli che non li hanno, maledetti. Eh, però anch'io prima usavo tanto i filtri, però, per un sacco di tempo ho usato eh, la mia mocha. Quindi non ho avuto il bisogno di comprare i filtri, solo che quando mi sono resa conto che volevo passare di nuovo a fare il caffè con la macchinona ho detto, oh mio dio, non ho i filtri. Poi sono, quando sono andata a ricomprare i filtri ho detto, oh mio dio, <ride> è stato in quel periodo in cui ho avuto questa epifania pazzesca di quanta plastica c'è in giro. Un'altra cosa che ho iniziato a usare da abbastanza mesi è il rasoio fatto in acciaio. Allora, prima di tutto io verrò ades adesso verrò qualcosa per la quale mi fulmineranno anche gli dèi. Però io non ho peli. Uh, io lo uso solo per le ascelle, quindi principalmente. Comu e comunque, nonostante io usassi il rasoio solo per le ascelle, comunque ne consumavo un sacco di usa e getta. Li usavo più volte, però comunque gli usa e getta fanno cacare e mi tagliavo tantissimo. Questo qua invece si chiama uh, Safety Razor. Uh, L'ho preso su Amazon, avrò pagato una cosa come 20 dollari, quindi non costa tanto. Uh, e veniva insieme a 20 lamette. Allora, una lametta io la uso un casino fatte praticamente, si apre così, si apre così, e qua c'è la lametta, ok? Quindi eh, poi, do, poi lo rinfilate qua e... Oh, molto safety razor! Insomma, eh, è molto molto utile perché questo eh, vi aiuta a ridurre un sacco di plastica, perché i rasoi in plastica... Prima di tutto sono costosi, cioè se avete visto il rasoio a seconda di quelle degli uomini o quelle fatti per le donne, uh, sono costosissimi, con questo praticamente vi dura veramente, uh, non, di, non posso neanche dire tutta la vita, però comunque sicuramente vi dura anni e anni, dovete solo cambiare le lamette e ovviamente il costo è minore. Uh, rispetto a quello che spendereste per uh, comprare sempre i rasoi. Un'altra cosa che ho comprato su Amazon, uh, però anche quando sono andata ieri in questo negozio Zero Waste c'erano, uh, sono questi sacchettini qua allora, questi sacchettini qua sono un sostitutivo dei sacchettini di plastica uh, che solitamente usiamo nel supermercato uh, dove prendiamo frutta, verdura, eccetera, eccetera il problema dell'Italia qual è? Uh, in Italia sei obbligato a prendere il sacchetto, della, eh, del sacchetto plasticoso perché c'è l'etichetta che ti si stampa e tu la devi attaccare un altro spreco di plastica, ecco perché quella non è neanche carta, è proprio plastica mentre qua in Canada, tu nei supermercati eh, non sei obbligato a prendere il sacchetto di plastica assolutamente no, perché è la cassiera che ti eh, pesa tutto ovviamente eh, io ho preso questa cosa per rendere più facile la vita alla cassiera e mettere tutto insieme, uh, e in maniera che lei possa pesare le altre, tutte le cose insieme, ecco, perché magari banane vabbè, però tipo se ti prendi le, pes le peschie, si prende le arance, eccetera, eccetera, è meglio avere un sacchettino, ovviamente è trasparente così lei anche vede cosa c'è dentro, ma cioè, basta aprirlo, quindi queste sono meravigliose perché giustamente li puoi lavare, sono dei sacchetti stile. Presente quelli, avete presente quelli per la lavatrice? Tipo dove metti dentro. Se non li avete dovrete prendervi assolutamente quei sacchettini per la lavatrice dove metti i vestiti. Eh, diciamo quelli tipo non sensibili come si chiamano i delicati, mettete i delicati in modo che nella lavatrice non si rovinino. Ecco, è la stessa cosa, quindi li potete lavare li potete riutilizzare eh, fino alla morte ecco, speriamo che durino fino alla morte uh, io questi li ho pagati ne ho presi 5 era un completo di 5, li ho pagati una cosa come 17-18 dollari uh, adesso quando vi dico questi prezzi magari sembreranno una esagerazione però in realtà uh, non prendere i sacchetti di plastica al supermercato può aiutare tantissimo a ridurre il consumo di plastica e non so se in Italia vi possa. lasciano, ma sicuramente vi lasciano usare questo perché non state facendo niente di male. Però potete chiederlo prima di entrare eh, e stampare solo l'etichetta, purtroppo l'etichetta non si può fare niente in Italia perché eh, ti devi pesare tu le cose. Qua invece non te le devi pesare tu da sola, per questo che si evitano etichette. Cosa che ci sono anche nei supermercati normali in, in Canada Uh, sono le cose da comprare al grammo sfuso, ecco, uh, sfuso. tipo per esempio voi vi portate uh, le, le vostre, i vostri barattolini un po' come vi ho mostrato qua, vi riempite le cose e poi alla cassa uh, vi, pesano, vi pesano tutto, giustamente è meglio pesare questo prima in modo da sapere uh, quanto pesa proprio il suo vuoto per poi ridurre non addizionarlo, sottrarlo alla, alla spesa totale. Ovviamente eh, nei negozi Zero Waste sono abituati a queste cose, perché nei Zero Waste sei tu che ti porti via, tu, cioè ti porti tu eh, tutte queste cose, puoi bo bottigliette, barattolini, sacchettini, loro sono abituati. Nei supermercati normali potrebbero un po' tipo... Eh? perché nei supermercati normali quando compri lo sfuso ci sono i sacchettini di plastica, ovviamente. Eh, però... Eh, semplicemente si può dire la cassiera sicuramente sanno farlo, magari diranno ma che minchia sta facendo questa o magari dirà brava persona grazie, ecco quindi non vergognatevi a fare queste cose eh, qua in Canada diciamo che ci si vergogna meno non so in Italia, probabilmente in Italia io mi vergognerei di più, però qua in Canada molti lo fanno ed è una cosa abbastanza normale quindi non c'è niente di cui vergognarsi un'altra cosa che ha iniziato a prendere sfuso è il latte eh, allora io sono un'intollerante al lattosa all in realtà quindi non, non bevo tanto latte però lui beve il latte come un cammello quindi eh, io semplicemente l'altro giorno ho comprato questa bottiglia di latte in un negozio ecologico, cioè bio e locale quindi è un latte che si produce qua in Quebec, quindi una cosa positiva del, delle produzioni locali è che non paghi le tasse, almeno qua in Quebec, giustamente perché le tasse sono fuori dai prezzi, non paghi le tasse, aiuti anche l'economia locale, quindi io ho preso questo, poi la bottiglia, la bottiglia appunto è, è vetro, quindi questa bottiglia io vado nei negozi zero waste e loro hanno uh, dei contenitori da latte e tu ti riempi la bottiglia e paghi il, il latte che hai comprato, solitamente questo è un litro, uh, fate conto che un litro di latte in un negozio sfuso costa una cosa come 2,50 dollari giustamente costa un po' di più rispetto al supermercato dove magari con 2, 3 dollari e qualcosa mi compro 2 litri di latte però eh, ho scoperto perché adesso ultimamente sono cioè ultimamente in questi ultimi mesi eh, sono stata molto più attenta a quello che riciclo perché una volta tipo c'è questa concezione che se è una cosa fatta di carta fatta una cosa fatta di plastica basta si va nel riciclaggio cosa che non è così qua in Canada eh, hai l'umido hai ah, le, le, le cose da riciclare E poi c'hai um, spazzatura Che non si ricicla, niente Metti tutto là Una volta io tutte quelle cose di cartone e plastica Mettevo tutto nel riciclaggio Poi <ride> ho capito che non, non tutto quello che è fatto con plastica e cartone si ricicla eh, perché spesso tipo, tipo per esempio il cartone del latte c'ha della plastica nel senso che quel cartone non è cartone tipo da scatola eh, di consegna Amazon ma è proprio un cartone strano, infatti non c'è neanche il simboletto guardate sempre il simboletto delle cose prima di riciclare sembro molto agitata in questo video ma non è che sono agitata è che la mia fotocamera si sta per spegnere quindi, um, questi sono un po' i miei uh, consigli, o sono le cose che uh, sto cercando di fare nella mia vita, giustamente mi sarà molto più difficile farlo con cose tipo i prodotti di bellezza, queste cose qua, perché uh, magari deodorante e dentifricio li proverò. Uh, voglio provarli, quelli zero waste e magari mi affiderò anche a Lush che magari hanno il profumino bello, buono, nei negozi zero waste, ci sono cose senza profumo a me assolutamente piacciono le cose con profumo uh, e magari sì, cercherò di fare queste cose, magari per i shampoo, per i balsami, queste cose qua dipende sempre dal vostro cappello dipende, da, dalle vostre esigenze quindi anche per me uh, certe cose, non riuscirò proprio a passare dai miei soliti prodotti a subito a una cosa che vado a prenderla sfusa, però anche quelle se possono prendere scusa. La mia fotocamera è morta per la terza volta, cercherò di finire questo video in fretta. Allora, questo è per dire, allora, io vi ho fatto vedere ciò che io cerco di fare nel mio piccolo. So che per certe cose mi sarà più difficile, eh, come, per di, come per i shampoo, prodotti a bellezza, eccetera eccetera, però anche quelli in realtà... Ehm... O si possono comprare prodotti tipo magari che sono fatti in vetro eh, o con un imballaggio migliore o zero imballaggio tipo la Lush che fa un sacco di cose senza imballaggio o se proprio li fa puoi sempre riportare le cose. Ehm i negozi e loro ti danno qualcosa, non mi ricordo cosa. Uh, bene, poi uh, ho anche trovato su Amazon, uh, allora, prima di tutto Spirit lo spazzolino, io ho, uso lo spazzolino elettrico da anni ormai, non riesco a rinunciare, non riesco a lavarmi i denti con lo spazzolino normale, uh, quindi quello purtroppo, quello purtroppo non lo posso cambiare, almeno per adesso non mi trovo bene con lo spazzolino normale, uh, però l'ho fatto cambiare a lui, gli ho comprato lo spazzolino in bambù, e niente, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se volete video uh, più dettagliati su questo argomento, io seguo uh, e non capite tanto bene l'inglese, perché se cercate Zero Ways su YouTube vengono fuori tutte le youtuber inglesi americane, però se volete uh, informazioni di youtuber italiane c'è Naki eh, che vi lascerò il link qua sotto e lei fa dei video fantastici sull'ambiente, sui zero waste sulla plastica, tutte queste cose anche Elena Zodio che ha fatto un, un video al riguardo, magari ve lo lascerò anche quello linkato, vi lascio quei video linkati se per caso volete andare a vedere ad, ad avere più informazioni, informarvi un po' di più eh, se capite invece le youtuber americane loro vi darebbero dei consigli top solo che so che appunto non essendoci negozi zero waste in Italia purtroppo la cosa è molto più difficile per chi vive in Italia ma alla fine siccome qua in Canada nei negozi normali, nei supermercati pure tipo l'altro il... giorno c'era tipo un cetriolo <ride> un cetriolo che era coperto in plastica perché dovete coprire le cose in plastica? Quindi cercate di comprare almeno la frutta e verdura senza plastica. Tipo anche i pomodorini, so che li vendono nella scatolina di plastica, tipo pomodori ciliegie che mi piacciono un casino, li vendono solo nella, um, nella scatolina di plastica. Uh, e quindi ho dovuto rinunciare a quella cosa, per, per quelli aspetterò ormai l'estate quando sarà stagione, e giustamente mangiare frutta e verdura di stagione aiuta tanto. Quindi mi raccomando, eh, fatemi sapere eh, se anche voi eh, avete già visto dei video simili, se anche voi fate qualcosa nel vostro piccolo per aiutare il nostro povero pianeta che ci sputerà da qualche parte nell'universo e ha ragione. E noi ci vediamo nel prossimo video e ciao!